Salendo ogni mattina da 17 anni questi gradini e altri sempre dell'archivio in un'altra sede da lontano, mi sembra di entrare ormai in una mia seconda casa. Conosco gli spazi che ho percorso migliaia di volte per scendere le scale e andare nei depositi, in sala studio, salire dai fotografi, sostare tra gli arredi dell'antica farmacia omeopatica o tra le vetrine della sala mostra mi muovo a mio agio come in tutti i posti conosciuti ma non è così assolutamente assolutamente non è conosciuto questo posto e non potrà esserlo mai ogni compactus ogni cassetto ogni armadio che apro contiene secoli di storia e di storie di immagini di parole che non potrò mai conoscere completamente del resto io poi non sono neppure curiosa Ma mi piace pensare di girare tra tante carte che avrebbero da raccontarmi qualcosa e che se solo le aprissi e le sfogliassi sarebbero pronte a farlo. Da sempre mi piace farmi raccontare prima le fiabe, ora esperienze di viaggi, trame di libri, trailer di film, storie di persone conosciute e non. Immaginatevi qui dove chi passa per consultare può lasciare tracce, scrivendo tesi, facendo ricerche, interpretando documenti. Chi sale i gradini dell'archivio entra con curiosità e dubbi da sciogliere su qualche aspetto della nostra città e li scende sicuramente con delle risposte, risposte che possono generare altrettanti dubbi e curiosità. Se mettessimo uno sull'altro solo i volumi che maneggiamo quotidianamente, formeremo una montagna di carta, di storia, una montagna. Questa parola mi riempie gli occhi e il cuore di emozioni. La montagna è il luogo dove più mi sento in armonia con l'universo e con me stessa. Le vette, il silenzio, la natura che fatica a manifestarsi ad alte quote e timidamente sbuca da sotto una roccia penso ai licheni una delle forme estreme di vita che ammiro di più tenacemente aggrappate alla pietra quasi inconsistenti ma in grado di renderla viva e senza consumare quasi nulla camminare faticare sui sentieri impervi e sconosciuti verso una meta anch'essa sconosciuta ma che saprà premiare la mia fatica offrendosi con il suo panorama straordinario. Che meraviglia! Il silenzio è una piacevole compagnia anche dell'altra mia seconda casa. Purtroppo devo dire che per una che ha il tono di voce costantemente alto e che si infiamma nel parlare, il silenzio, indispensabile in archivio per leggere e studiare, non mi ha educato a controllare sempre il timbro della voce. Fatico anche qui, come sui sentieri, in cammino, ma ci sta.